Buongiorno a tutti, benvenuti. È una, comincia una nuova stagione di webinar eh, gratuiti di Apogeo eh, che presenta online i nostri autori e i nostri corsisti. Gli ospiti di oggi, poi dopo li faccio presentare e li faccio conoscere. Per ora rubo la scena per un minuto. Gli ospiti di oggi sono eh, Valentina Di Michele e Andrea Fiacchi eh, che si presentano con un tema mh, che speriamo trovi, eh, trovi modo di dare, di dare stimoli e di mh, concedere a tutti di pensarci su, fare domande, interrogarsi un pochino. Eh, il design che non mi emoziona. C'è tantissimo in questo titolo perché il design dovrebbe essere una disciplina quasi scientifica a leggere i libri invece scopriamo che si parla di emozioni e quindi mi sa che ci sarà tanta carne al fuoco. Prima di arrivarci solo due eh, cose che poi ripeterò alla fine. La prima cosa è che invitiamo tutti quelli che partecipano a iscriversi alla newsletter Apogeo eh, per due motivi. Eh, il primo perché ci sarà un riepilogo di quello che è stato detto oggi nella prossima newsletter eh, e il secondo perché mh, la nostra newsletter eh, immodestamente contiene anche qualche segnalazione interessante quando ci viene in mente di farvele. E, altra cosa, al eh, termine di questo incontro daremo a, a tutti un codice eh, sconto per potersi iscrivere a condizioni più favorevoli. Eh, al corso che Valentina e Andrea eh, tengono per apogeo di cui magari parleremo brevemente oppure no alla fine eh, di questo incontro. Ecco terminata l'introduzione abbiamo qui Valentina e Michele che non stanno più nella nella pelle però prima di tutto vi chiederei eh, brevemente di eh, presentarvi un po' per chi siete e per che cosa fate. Tocca a lui prima. Non ah, ah, di, so, di, solito, di solito la chiacchierona è, è, è Valentina e, e, quindi, e quindi comincia lei, Va bene, questa volta rompo il ghiaccio io, eh, io sono Andrea Fiacchi, sono una, eh, diciamo uno psicologo di formazione e da oltre vent'anni lavoro come service designer e, e nella comunicazione per digitale per le aziende e, e per le pubbliche amministrazioni. Eh, ho cominciato quando c'erano ancora i forum e le BBS e quindi ho visto passare tutto eh, quello che poteva passare in questo, in questo ambito digitale e come eh, psicologo ovviamente sono tanto interessato al tema, al tema delle emozioni oltre che al tema del design e, e spero oggi insomma, di farvi capire perché sono importanti eh, nel nostro lavoro. E tocca a me, evidentemente. Io per... mi sono laureata in filosofia e in estetica, quindi avevo, come dire, questo è successo nel secolo scorso. Ero destinata a una lunga carriera di disoccupazione che però per fortuna è arrivato internet, a, insomma a trarmi in salvo e mi occupo di contenuti da vent'anni e sono la madrina del, di una disciplina particolare che si chiama lo UX Writing in Italia ovviamente perché me ne occupo da parecchio tempo e ho fondato una community che è proprio dedicata a questo tema, cioè della scrittura che tiene in considerazione l'usabilità delle parole, le emozioni e il design. Ho una società, insieme ad Andrea, che si chiama Officina Microtesti, ho scritto un libro che si chiama Emotion Driven Design, che ho sempre con me perché mi guarda anche la notte, che ho scritto insieme ad Andrea, e mi occupo con lui di eh, vedere, e rivedere tutti quei siti web e app digitali che eh, utilizzano le parole per far fare delle cose alle persone. Quindi in realtà tutto il mondo digitale. Lavoriamo proprio sul fare in modo che le parole portino le persone dove vogliono arrivare. Sembra un lavoro sciocco, ma in realtà è probabilmente il lavoro più complesso che c'è, perché alla fine, lo vedremo anche in questo incontro, le parole sono i segnali che ci accompagnano. Senza le parole il design in sé è visivo è vuoto. Quindi questa è la mia area di attività, io sono anche docente, consulente, tante altre cose, ma insomma direi avviamoci, partiamo con questa chiacchierata. Ok, togliamo il mistero dalle terminologie di, di gergo che magari può capire solo una persona che ha già cominciato e può darsi che abbiamo persone in ascolto che vorrebbero cominciare invece per eh, UX writing, che cosa intendiamo? Allora, lo UX writing è una disciplina, diciamo una metodologia che permette di analizzare Uh, come pensano le persone, che emozioni provano, di che cosa hanno bisogno e progettare i contenuti, prima diciamo a livello generale, a livello macro, quindi di che cosa ha bisogno una persona quando utilizza un sito web. Per esempio, devo prenotare un biglietto, devo prenotare una visita, devo fare un'azione, quindi questo è a livello macro, a livello generale quello che fa il design, è proprio progettare l'esperienza si dice e poi piano piano si arriva a scrivere dei contenuti piccoli che si chiamano microcopi o microtesti cioè testi molto brevi quelli che utilizziamo per esempio quando clicchiamo sul tasto acquista o quando abbiamo una scheda di un prodotto di un e-commerce che vorremmo acquistare queste parole che ci sembrano messe lì semplicemente in realtà hanno tutto quanto un processo di creazione e più il processo è strutturato ed è pensato per essere usato dalle persone, dagli esseri umani, più è facile da usare. Adesso, diciamo, anche con un po' di cattiveria, avete mai provato a usare il sito dell'Inps o dell'Agenzia delle Entrate un sito pubblico? Che cos'è che di solito li rende così ostici? È il fatto che non si capisce niente la difficoltà delle parole, la pubblica amministrazione italiana sta migliorando, però perché usare un sito magari privato di un'azienda è così bello, è così facile, ci permette di fare così velocemente le cose che vogliamo, un sito pubblico no. Perché c'è un lavoro diverso sul design, quindi proprio sulla progettazione visiva dell'esperienza e delle parole. Quindi possiamo dire che chi fa UX writing è un o una designer di parole, quindi un po' quello che faceva il copywriter, però su una metodologia che ha delle differenze. Posso aggiungere, eh, Luci, una, una cosa a quello che diceva Valentina. Io, mh, oltre ovviamente, mh, Valentina ha, ha affrontato il tema in una maniera subito tecnica, nel senso quello che fa. E quindi quello che scrive, i microtesti, i microcopi eh, io volevo fare un, anche un piccolo passo indietro nel senso che eh, l'UX Writer o l'UX Writing eh, si occupa di costruire la conversazione con, uh, con le persone ecco di, direi che eh, questo è il suo ruolo fondamentale nel senso che uh, e, e qui poi entreranno mh, prepotentemente le emozioni cioè quando noi eh, ci imbarchiamo in un'esperienza digitale, in un'attività digitale, eh, cominciamo a, a costruire una conversazione con un, uh, con un artefatto, diciamo, con un computer, con un telefono, con un'app, e... ma è la stessa conversazione che faremmo con un amico, con un collega o con un conoscente. Cioè parliamo, scambiamo dati, cerchiamo di fidarci eh, l'uno dell'altro e, e quindi cerchiamo di mandare avanti questo, questo processo. L'UX Writer eh, interviene proprio nei momenti più delicati di questo scambio, quindi cerca di fare in modo che la conversazione no, come i bravi conversatori si mantenga sempre piacevole, sia sempre in grado di interessare, motivare e guidare le persone verso il loro obiettivo. Quando parliamo di microtesti infatti parliamo proprio di quei eh, testi che proprio come gli scambi di una conversazione servono per mandare avanti il processo e quindi è, è un lavoro bello perché non si tratta soltanto di scrivere etichette ma si tratta proprio di pensare a una conversazione e metterla in modo quasi come degli sceneggiatori nel modo più mh, interessante e coinvolgente possibile. Riprendendo un po' le parole di Steve Jobs che eh, diceva design eh, è quando eh, it just works, eh, funziona, praticamente si modellano eh, le parole e i messaggi che compaiono per esempio sui siti web, ma potrebbero esserci tante altre declinazioni, per stabilire un rapporto migliore con l'interlocutore per chiarire la sostanza di magari di procedure o indicazioni in generale per migliorare l'esperienza, ho detto delle cose corrette o vado corretto io? Correttissime, proprio assolutamente perfetto. Adulatori. E. Eh, qui secondo me eh, viene il bello, fino a qua, poi magari Andrea eh, ce ne parlerà, forse è lui la persona più indicata, ma mh, tra poco eh, ci sono appunto indicazioni di tipo scientifico, psicologia, magari sì. mh, si parlerà di programmazione neurolinguistica, Sì, eh, io non sono esperto del campo, ho letto emotion driven design e ci sono esempi a non finire di Situazioni in cui come l'Inps decisamente eh, l'interfaccia e il design dell'interfaccia testuale potrebbero migliorare, ma le emozioni come entrano in ballo? Come faccio un lavoro invece che andare di pancia sul dire queste parole? Eh, voglio che suscitino eh, X invece che Y oppure mh, voglio stare attento a che non succeda quell'altra cosa che potrebbe? Mi risponde Vale. Vai tu. Comincia tu. Allora, come entrano, come entrano le, le emozioni? Allora, è, è una domanda allora, complessa. E io lavoro da, da tanti anni, da, dall'inizio, diciamo, del, dell'esplosione della user experience, della progettazione che riportava l'utente al centro. E mi ricordo che eh, riportare l'utente al centro significava soprattutto eh, stare attenti al, um, all'attenzione alla, alla percezione dei, dei colori della, della grandezza di fonte era un'analisi um, soprattutto de, de, delle funzioni cognitive del, dell'utente eh, il marketing poi ci stava attento alle, eh, alle motivazioni, quindi a, al reward e però diciamo, avevamo un, un interesse fortemente spostato su questo, su questo ambito come se eh, le persone fossero poi delle, dei decisori molto freddi e eh, molto razionali no? per cui dandogli le informazioni avrebbero fatto eh, quello che, che ci aspettavamo da loro. Eh, anche la storia della psicologia è un po' uguale, nel senso che eh, inizialmente si sono studiate molto di più eh, le funzioni cognitive, perché ci piace sempre pensarci forse più razionali di quanto, di quanto non siamo, e eh, lo studio delle emozioni in realtà è un campo relativamente recente, nel senso gli studi più, più scientifici sono studi che, che datano dagli anni 70 in poi quindi veramente studi eh, dell'ultima parte del, del secolo scorso e mettevano in, in luce quanto invece le nostre decisioni fossero legate a, a quello che provavamo più a quello che, eh, che, che pensavamo alle nostre decisioni razionali cioè noi Praticamente facciamo le scelte non direi neanche di pancia perché pancia e, e, e cuore, ma qua sembra quasi una canzone di Mina Celentano, vanno, eh, molto, in, eh, vanno molto sullo stesso binario, vanno molto insieme. Quindi eh, sono, diciamo, con, condizionate una all'altra. Eh, noi, come Wix writer, quando usiamo le, le emozioni è perché per noi è importante, perché quando facciamo una conversazione con qualcuno la prima cosa che cerchiamo di fare è sempre capire in che stato emotivo sta no? cioè se una persona è molto arrabbiata eh, cerchiamo di non farla arrabbiare di più, cerchiamo di tranquillizzarla insomma di eh, mettere le cose in prospettiva se una persona è molto giù di morale cerchiamo di essere empatici e poi cercare di tirarlo un pochino su se è invece è gioiosa cerchiamo di eh, cercare di, di dargli quello che può alimentare la sua gioia quindi cerchiamo sempre di in qualche modo adattarci alla sua emozione e rispondere le persone sono molto sensibili a questo, a questo aspetto cioè riconoscono molto eh, quando noi siamo allineati riconosciamo lo stato emotivo e in alcuni passaggi digitali eh, lo stato emotivo è abbastanza abbastanza importante quando ci sono eh, diversi casi che poi magari adesso faccio raccontare di più a, a Valentina, però il diciamo allinearci sul loro, eh, sul loro tono dell'umore e rispondere in modo congruente è, è fondamentale e a volte anche se si sbaglia, ma come detto, anche se si sbaglia a livello tecnico, ma se si mantiene un, un allineamento dal punto di vista eh, emo, emotivo eh, si osserva che alcune occasioni possono essere invece che occasioni per rompere la conversazione delle occasioni per rinsaldare il nostro rapporto a lungo termine per cui conoscere questo aspetto è molto importante ancora oggi e, e chiudo eh, parlare di emozioni nei gruppi che si occupano di user experience è molto strano, cioè sembra quasi di eh, parlare di qualche cosa mh, disconveniente, no? che non, di sconveniente, qualcosa che non si dovrebbe dire, perché forse è troppo umano. Però effettivamente la user experience si occupa proprio di, di umani, e gli umani sono necessariamente emotivi. Io ricordo a tutti quelli che stanno partecipando e che spero che stiano trovando questa situazione interessante, se no ditecelo. Dite, ditecelo. E, eh, voglio dire che è possibile assolutamente fare domande a Valentina e a Michele eh, scrivendole in chat, eh, noi le inoltriamo a loro, loro rispondono più che volentieri. Eh, intanto, mh, domande ne ho da fare anch'io. Eh, e una... no, scusami, mi stai, mi stai rinominando col cognome di Valentina perché sono… <ride> non, non ti preoccupare ma ogni tanto, ogni tanto divento Michele e, e, e te, te, te, così confondiamo, te lo volevo solo, solo dire per, per, per non confondere chi vede il nome scritto e dice dov'è questo. Hai, hai ragione, Valentina, perché, no, scusami, assolutamente. Michele e Andrea Fiacchi, distinguiamo bene. Me. Io ho un cognome tipicamente abruzzese che è il cognome del di <ride> Beh, che in fondo è una mh, sorta di scelta di design, eh, perché ha un significato alla fine. Assolutamente. Indica assolutamente. qualcosa. Eh, la domanda che volevo farvi è questa. Eh, si dice, in programmazione si dice che è molto più difficile, cioè è molto facile fare in modo che le cose vadano bene. È molto più difficile fare in modo che le cose non vadano male, cioè proteggersi da tutte le cose che potrebbero accadere, tutti gli imprevisti che potrebbero verificarsi. Nel vostro lavoro vale più o meno la stessa regola? Cioè è più facile suscitare l'emozione giusta che stare attenti a non suscitare l'emozione sbagliata o invece valgono regole diverse? Qui posso rispondere io. Allora, il processo di design delle parole, di progettazione delle parole è un processo molto complesso perché comunque a seconda del prodotto che stiamo realizzando, quindi se è un sito web, un'app, un, un e-commerce eccetera, ci sono tantissimi passaggi che dobbiamo considerare. Sono talmente tanti questi passaggi che chiaramente l'errore è sempre in agguato. Per tornare alla domanda di Lucio, io credo che il problema vero sia fare in modo che non succeda qualcosa che non deve succedere, quindi fare attenzione a non suscitare l'emozione sbagliata. La cosa incredibile, noi lavoriamo veramente da tantissimi anni su questo tema, prima ancora che si chiamasse UX writing, è che con le migliori intenzioni, davvero mettendocela tutta perché nessuno vuole cacciare fuori, far uscire un problema un progetto complicato o un progetto mal riuscito ognuno di noi vorrebbe fare il meglio per, eh, per i propri progetti. Il problema vero è che spesso è difficilissimo controllare quello che succederà. Primo perché le persone sono diverse da noi quindi anche se possiamo dire che tutte le persone hanno un cervello che, si, che ha delle funzioni fisiologiche simili però ci troviamo spesso a scoprire che le persone hanno seguito dei processi mentali e delle emozioni che sono diverse e che, da, le, da quelle che noi pensavamo. Quindi quanto è difficile realizzare un prodotto che, sia, che porti solo emozioni positive? È molto difficile, proprio per questo il lavoro dello UX writing è così attento, proprio perché non suscitare un'emozione eh, negativa vuol dire avere, dare proprio una ricaduta positiva nei confronti del brand. Faccio un esempio molto, mh, come dire, concreto. Pensiamo, per esempio, di aver lavorato su un e-commerce. Oggi ci troviamo spesso a lavorare sulle, sull e commerce In una progettazione di un e-commerce sono tantissimi punti nei quali le persone possono trovarsi di fronte a una difficoltà. Quando noi stiamo trattando un tema importante come quello del denaro, che è ansiogeno da solo, perché comunque stiamo facendo uscire del denaro che abbiamo eh, guadagnato, tutti i punti nei quali manca qualcosa nella chiarezza, eh, la decisione che ci viene chiesta, per esempio, comprare o non comprare, eh, potrebbe portare a delle emozioni negative, di frustrazione, di rabbia. Cosa succede se io pago e non mi arriva immediatamente la conferma di pagamento? Oppure una cosa che a me succede di continuo. Clicco su acquista, parte un assurdo processo per cui mi, mi viene chiesta una conferma di una carta di credito con una serie di codici di password che io non ricordo più, completamente dimenticata. Allora provo a inserirle continuamente, sbaglio continuamente e allora non solo non acquisto più e non acquisterò mai più su quel sito perché comunque so che il processo che mi viene richiesto è incredibilmente difficile ma provo una frustrazione tale da dire va bene io mi fermo qui quindi cosa è meglio è meglio non suscitare emozioni negative ma per farlo oltre a un'accurata progettazione abbiamo bisogno di una marea di test veramente tanti con le persone per capire ed è questa poi la parte UX della OUX della scrittura dello UX writing per capire se effettivamente abbiamo previsto tutto Spero di aver risposto alla tua domanda. Credo di sì. In ogni caso questo è stato il riscaldamento perché stanno <ride> arrivando domande dalle persone che ci seguono, quindi apriamo una bella parentesi eh, e comincio da eh, Walter, risponderemo a tutti chiaramente eh, una persona per volta. Walter chiede in che modo lo UX writing entra nel flusso di lavoro dello sviluppo software? Chi sono gli interlocutori principali? Qui sì. ti posso rispondere io perché ho lavorato per un periodo della vita eh, in un nello sviluppo del software. All'epoca la scrittura si chiamava la scrittura tecnica ed era quindi quella parte o technical writing oggi si chiamerebbe, all'epoca era proprio la scrittura tecnica ed era una parte abbastanza complicata perché arrivava dopo la definizione dei flow, quindi la definizione dei flussi, la definizione della struttura di come doveva funzionare il software. Arrivava un momento finale nel quale adesso ci devi mettere delle parole, cioè era stato già abbozzato a livello proprio di scrittura la descrizione delle funzioni che aveva il software e allora poi c'era una persona, io me ne sono occupata, che doveva scrivere eh, i testi del, del software, quindi dove c'era un errore, quello che doveva fare l'utente per esempio apri il pannello eccetera e poi scrivere anche il manuale che era penso veramente chi lavora nel mondo del software sa che il manuale è veramente un punto nel quale poi eh, le cose si complicano tanto perché bisogna spiegare tutti quanti i passaggi. Uh, oggi soprattutto nel mondo del software americano perché lo UX writing è una disciplina che è nata nel mondo software americano, quindi è nata nel mondo Google più o meno, quindi immaginiamo proprio nel mondo di grandi software. Uh, nel mondo americano, quindi diciamo nel migliore dei mondi possibili, questa parte di scrittura che non è la scrittura del microtesto direttamente ma è la progettazione di qual è il requisito di contenuto, io sto parlando qui un po' più tecnica perché ovviamente la persona che la chiede sviluppa software, quindi ovviamente spiegherò per tutti quanti di che co cosa significa, cosa sono i requisiti tecnici, chi sviluppa software sa cosa deve fare il software, cioè il software ha ovviamente degli obiettivi, segue un flusso, quindi ci sono dei momenti in cui c'è bisogno che la scrittura faciliti il processo di comprensione di che cosa si deve fare. Il requisito tecnico è fondamentale perché il software magari fa una cosa ma non ne fa un'altra, allora la scrittura gli serve a chiarire all'utente che cosa può fare, cosa non può fare, dove c'è un errore e cosa succede se le azioni che, che sta facendo non vanno a buon fine. Per esempio se il software ha un'interruzione, non funziona più, si blocca, si impalla, quello che volete voi. Nel mondo americano, nel mondo anglosassone, nel migliore dei mondi possibili, questa fase di progettazione dei contenuti avviene a monte. Quindi c'è una fase di analisi generale dei requisiti. Sul tavolo del design, dove si pensa al software, ci sono anche le persone che si occupano del contenuto, che non entreranno nell'attività tecnica di sviluppo, ma dovranno essere presenti perché riescono a vedere chiaramente non solo col microtesto ma a livello più macro in che punti il software ha bisogno di comunicare qualcosa all'utente e in che punto invece è magari opportuno non spiegare e non dire. Quindi dovrebbe avvenire prima della, frase, della fase di prototipazione. Purtroppo lo sappiamo benissimo che spesso questo avviene molto dopo, cioè certo tutta la fase di sviluppo, ci sono i requisiti tecnici, lo sviluppo, quindi si crea il codice, si programma il software e poi si dice alla persona che si occupa della scrittura adesso mettici una pezza, cioè in questo momento, arrivati a questo punto, il software non riesce più, per esempio, a riconoscere una password, quindi l'utente dovrà generarne una nuova, scriveteci qualcosa per sistemare questo problema o questo bug. Purtroppo quello è un momento... È troppo tardi, è un momento sbagliato per metterci una pezza, perché in quel momento il problema è che siamo tanto in ritardo, perché ormai non è più possibile, ci dobbiamo adattare ai requisiti tecnici e non possiamo più prevenire l'errore. Ormai siamo in ritardo e purtroppo nessuna parola riesce a sistemare un errore di design. Quindi quali sono gli interlocutori principali? Sicuramente in una fase di progettazione, oltre a chi si occupa dello sviluppo, quindi a tutto il reparto più tecnico, ci dovrebbe essere una persona che in Italia è un po' più rara e poi ne parleremo anche di questo, le figure di UX writing complete sono più rare, però ci sono figure di, che si occupano di strategia di contenuto, proprio di UX content, oppure di eh, diciamo content design, content design, cioè design dei contenuti, a proposito ne approfitto perché eh, tra l'altro su questo tema il grandissimo nome è Nicola Bonora che in Italia se ne occupa e mh, penso insomma che lo vedrete alleggiare eh, in apogeo quindi ci sarà anche, sarà anche presente, lo troverete quindi eh, questo per dire che il content design è proprio quella disciplina che insieme allo UX writing aiuta a... a pensare oltre ai requisiti tecnici anche a che cosa deve fare il software e come spiegarlo spero di essere stata chiara direi che di carne al fuoco ne hai messa tanta e spero che Walter sia soddisfatto Andiamo. io posso, posso metterne un'altra un'altra costoletta diciamo tipo proprio su, sul, sulla griglia tipo per, eh, così al volo eh, Walter ha, eh, scusate Valentina ha risposto diciamo, nella, per la fase di, eh, di progettazione, okay, che, che è assolutamente giustissimo nel senso ovviamente tutto ciò che si può fare in prototipazione poi è un grande vantaggio eh, a monte, eh, a valle, quindi sicuramente giustissimo questo, questa parte del flusso. Però secondo me eh, l'interazione tra eh, sviluppo e UX Writer è forte anche nella fase di, diciamo, di, di produzione e anche nella fase eh, post, post produzione nel senso nella fase di produzione lavorare a, a stretto contatto tra UX writer e, e sviluppo permette allo sviluppatore secondo me di levarsi molte rogne nel senso se trasferisce tutti i messaggi di eh, interazione che deve fare eh, diciamo il software allo UX writer e gli chiede di occuparsi di questa cosa, chiaramente il suo lavoro sarà molto più facilitato perché invece di scrivere il software e i microtesti potrà scrivere solo il software sapendo che c'è una figura dietro che, che copre bene quella situazione e quello diciamo è nella fase di sviluppo quindi questa, questa collaborazione eh, molto vicina penso alle messaggi di conferma mail transazionali eh, tut, tutta quella parte di conversazione che dicevamo all'inizio però anche in una fase di post produzione cioè quando il software è lanciato e si comincia a vedere come lo usano le persone eh, l'UX writer può collaborare bene con chi sviluppa per migliorare l'interazione delle persone con il software e qua abbiamo tutte le funzioni tipo eh, gli onboarding o le notifiche che permettono di creare attenzione sulle parti che magari rimangono in ombra di un'interfaccia perché noi pensavamo che tutti avrebbero capito come funzionava e poi ci accorgiamo che non è così allora un onboarding permette di esplorare oppure una notifica che si accende al momento giusto che ti fa dire ah ok fammi vedere questa parte dell'esperienza che non ho considerato. Quindi eh, in realtà il rapporto è continuativo. Chiaramente tutto quello che viene programmato prima, e pensato prima, eh, riduce molti attriti, eh, però il, il, è anche come dire, lux mette anche un po' il grasso come dire, no, sugli ingranaggi che sono un po', po inceppati. Walter ci dirà se è stato contento di, di questa risposta. Passiamo subito a Christian, eh, che secondo me apre un tema interessante e vi chiede, quant, no, ehm, vi chiede, ritenete, ciao ragazzi, ritenete il mercato del lavoro italiano pronto per questa figura professionale? Qui rispondo io perché ce l'ho la risposta. Allora, un anno, due anni fa, io ho creato, nel 2017, mettiamola così, un giorno stavo scrivendo dei microtesti per una cosa, per un'app molto insidiosa, e c'era un gruppo internazionale dedicato allo UX writing, allora vado lì e cerco risposte. Il problema è che io lo stavo scrivendo in italiano, e l'italiano ha delle sue difficoltà. Non c'era nessuno, quindi ho creato un gruppo che è su Facebook, si chiama Microcopy, scritto Microcopy con la Y, e UX writing in Italia. Qualche mese dopo ho scritto un articolo di, scrivendo, l'Italia è un paese per UX Writer? Mm, forse. Oggi, dopo tre anni, posso dire che sì lo è e, vi, e ho anche il, motiv, il motivo è, come dire, la conferma. Negli ultimi forse tre mesi ho pubblicato all'interno della community perché me l'hanno girato le aziende, più di 15 ricerche di questa figura. Mi direte, vabbè, pochissimo, quante persone che si occupano di digital strategy trovano lavoro in tre mesi? Tantissime, ce ne sono tantissime di richieste. Eppure sono tante, sono tante perché questo picco, è avvenuto all'improvviso, è come se all'improvviso eh, molte aziende che non conoscevano questa tipologia, questo tipo di lavoro, avessero detto, ecco, questo è quello che ci serve. È ancora un po' difficile trovare delle figure pure di UX writing, eh, perché le persone in realtà hanno, fanno attività generali, cioè non UX writer ma attività più ampie di UX writing però sì, il mercato italiano è pronto, ce ne sono tante di ricerche e troverete ce ne sono tante e ce ne sono sempre di più e questa è una cosa bellissima, il problema vero è che mancano un po' le competenze quindi le richieste ci sono, mancano un po' di figure Beh mh, mi sembra un panorama dove però ci sono opportunità e non da poco, si tratta di eh, coglierle e di farle cogliere che non è, sì. non è banale, ma il lavoro specie quello di successo è fatto appunto di, di questo. Sì, sì, sì. Passiamo a Serena. Serena chiede quanto è stato difficile portare all'esterno il concetto di emotion driven design e chiarisce che mh, di, per all'esterno intende dire eh, immagino che arrivare a quella forma... Ah no, scusate, continuo a leggere la parte sbagliata della chat. Quanto è difficile parlare ad un cliente degli aspetti emotivi relativi al design dal momento, che eh, qui l'abbiamo appena visto, è un concetto molto nuovo, anche se geniale. Andrea. Eh, il, no, non lo so, speravo che, lo, che rispondessi. Allora lei. rispondo io. <ride> rispondo no, io. Beh, io mi devo fare ancora, ci sto pensando, ma che se allora, vai. Che... È molto difficile, veramente tanto difficile, perché le aziende sono abituate, soprattutto oggi in Italia, a pensare al neuromarketing. Quando parlano di neuro, pensano, cioè bias cognitivo. Uh, soluzione tac tac quasi una partita di ping pong problema soluzione problema soluzione le emozioni sono una cosa molto più complicata anche perché di solito se pensiamo alle emozioni nel marketing sono una leva strategica cioè io faccio piangere l'utente perché così poi gli vendo il fazzoletto e nel design è diverso, io devo evitare che l'utente pianga e se piange il mio fazzoletto non sarà in vendita, ma sarà un omaggio, però sarebbe meglio che non piangesse. Quindi è un pochino complicato, infatti noi quando partiamo uh, con i clienti parliamo sempre prima degli aspetti più cognitivi, poi quelli di emozioni, ma anche qui non credere. Abbiamo lavorato con clienti grandi, veramente molto grandi, ma anche molto piccoli, che invece... Danno peso a questo aspetto perché quando porti i risultati e i risultati li vedi nella fase del, di test finale, dicono OK, ci ricrediamo. Quindi è molto è un discorso che sta crescendo anche perché c'è una maggiore consapevolezza in generale su che cos'è lo UX design. Quindi si può fare. È dimostrabile. <ride> si, vedono è dimostrabile i, eh, sì. si vedono i La risultati. La dimostrazione, non è, sì, non è, non è cosa da poco. Le ma aziende infatti, vogliono numeri, giustamente, anche un po' l'abitudine del marketing, vogliono quantità. La quantità, se riesce a portare anche la qualità, allora è più chiara. Ma infatti forse nella fase, di, eh, ne, ne, nella, nella fase iniziale di rottura del ghiaccio, lì è sempre più difficile parlare di emozioni, ma come ti dicevamo all'inizio, è anche difficile parlarne, nei gruppi stessi di user experience e a volte è anche difficile richiedere a chi fa ricerca di eh, analizzare alcuni aspetti che siano gli aspetti emotivi e non semplicemente cosa ha letto, cosa ha visto, la mappa di calore di, di una pagina o di, un, ah. o di un display, però poi quando il lavoro comincia a diventare più più profondo con un cliente eh, diventa ev evidente il fatto che, che appunto stiamo lavorando su un'esperienza su una conversazione e che molto spesso quello che non funziona non è qualcosa di cognitivo che magari le informazioni le abbiamo date tutte però eh, le persone in qualche modo non si fidano o non le, le, o o o le trascurano non capiscono perché eh, fare determinate, determinate cose e, e lì è la parte in cui settare, diciamo, le, le, fare un, un, diciamo, un, una calibrazione dell'aspetto emotivo fa tutta la differenza del mondo con l'esperienza. E come diceva Valentina, poi è abbastanza dimostrabile che il cambiamento di alcune parole, o il cambiamento di tono o l'inserimento di alcuni piccoli elementi poi incredibilmente un, abbia un risultato enorme, ma d'altronde ci sono anche articoli storici su, eh, sul web del pulsante da 300 milioni di dollari no? che eh, modificando semplicemente un po' il, il microtesto produce un, un cambiamento gigante nel, nel comportamento quindi eh, questo aspetto poi di solito viene apprezzato in corso d'opera e alla fine una, dico veramente una cosa brevissima. Noi pensiamo sempre che il dato, il numero, sia importante, ma se il dato non lo interpretiamo, il dato non significa nulla. Tutto qua. Brava. Andiamo a eh, Carmine che eh, chiede: immagino che per arrivare a quella forma atomizzata del testo, a quelle due parole scritte in un bottone, ci sia un lavoro di scoperta e di ricerca immenso ecco quali strumenti e processi sono coinvolti in questa fase di ricerca quanto conta e quando decidi che è il momento di fermarti e scegliere quelle parole Andrea o vado io? Allora eh, posso cominciare io poi se, se <ride> vuoi aggiungi allora eh, sì il, il processo. Gran parte del nostro lavoro in realtà non è tanto nella scrittura, nel senso paradossalmente, ma è nelle due paroline prima del writing, cioè nella parte UX, capire quali sono quelle due parole da scrivere, con quale tono di voce vanno scritte e cosa devono dire e come. Quelle parole devono interpretare le emozioni delle persone devono parlare con il tono di voce giusto eh, rispetto a, al nostro brand e poi devono essere coerenti a tutta la conversazione precedente quindi eh, capite che c'è tanto, tanto lavoro in quelle due parole come facciamo noi? almeno partiamo vediamo qualcosa di, di pratico noi eh, quando facciamo questa parte di di progettazione, utilizziamo un metodo che poi è nel nostro, nel nostro libro Emotion Driven Design, ma è un metodo che abbiamo preso diciamo, dalla eh, psicologia cognitiva, ossia le persone quando sono dentro un'interazione partono da uno stimolo, arrivano a un'azione e in mezzo c'è tutto un processo di elaborazione cognitiva e di elaborazione emotiva, quindi noi scomponiamo eh, il flusso analizzandolo in, con questa griglia. Ovviamente vengono dei testi molto atomizzati perché ogni eh, fase del processo viene scomposta e vengono identificati i testi che è bene scrivere, come scriverli e poi le parole adatte a, a spiegare. Quel, quel passaggio e a far fare l'azione eh, quindi c'è tanto lavoro e eh, si spera che ci porti alle due parole giuste quando definiamo, quando decidiamo di fermarci eh, quando abbiamo come dire, analizzato tutto e siamo convinti che la nostra analisi funzioni anche basandosi a volte su dati di ricerca ci fermiamo E eh, troviamo le parole che servono Possiamo trovare anche al limite delle versioni alternative a quei testi, se non siamo sicurissimi della prima versione, diciamo ci creiamo delle, delle alternative che poi andiamo a testare. La domanda che, che, che vi state facendo è vabbè, ma è, è un processo veramente lungo, ma vale la pena farlo? Allora, secondo noi vabbè, ovviamente sì, e perché... Eh, perché la scrittura per la user experience è una scrittura che poi viene testata, cioè noi mh, no, non vogliamo che sia poi il cliente che dice ma a me piaceva più in un altro modo, eh, a dire se il testo va bene o no, vorremmo che fossero gli utenti, cioè eh, mettere i testi sulle pagine, vedere su, sulle applicazioni e vedere come funzionano, dove ci sono i blocchi e poi andare a sostituire in caso eh, le parole nei blocchi. Eh, chiaramente se abbiamo chiaro perché abbiamo scritto una cosa e eh, qual era l'obiettivo qualcosa cosa ci immaginavamo che dovesse fare poi è più facile al limite quando c'è un blocco andare a sostituire capire qual, qual era il, il limite delle parole che abbiamo scritto se non facciamo questo, questo, questo processo ogni fase poi di eh, di una schermata può essere ogni elemento, potrebbe essere potenzialmente quello da la vita da aggiustare, e quindi perderemo tantissimo tempo dopo e faremo tanta fatica a dimostrare a, ai clienti che effettivamente quel lavoro serve e che il lavoro di X writer è, è, è efficace. Vale, vuoi aggiungere qualche cosa no, su, su no, questo? Io no, no, non credo che ci sia altro, mi sembra abbondante. Ok, Prima di uh, pubblicare il codice sconto che è quasi ora uh, e prima della domanda di Walter che ne aveva già posta una e delle altre domande che stanno arrivando e questa è sempre una uh, buonissima indicazione, uh, c'è una domanda interessante di uh, Cristina che dice sono uh, giornalista oltre che web writer che scrive in ottica SEO. E sono perfettamente consapevole di non essere una UX writer dove finisce è una domanda per Valentina soprattutto ma vediamo sì, sì, se sì. c'è posto anche per Andrea dove finisce il lavoro del web writer e inizia quello dello UX writer o meglio ancora come viene gestito questo lavoro nella tua esperienza allora, io direi così, web writer è la il o la web, web writer si occupa di tutta la scrittura per il web, quindi da quella commerciale di marketing ai testi lunghi e i testi brevi. Lo UX writing può essere una figura, quindi lo UX writer, che è una figura tecnica che segue questo processo, o una competenza. Quindi una persona che si occupa di web writing può avere delle competenze di UX writing, Qual è il, come dire, il, punto di passaggio? Il punto di passaggio non è la scrittura del microtesto che lo può scrivere veramente, senza problemi, una persona che si occupa di web, ma è proprio in quella fase di analisi precedente, cioè il tenere in considerazione la ricerca, i bisogni, le emozioni, i pensieri, fare un'analisi, che è quella che diceva Andrea, cioè quella che si chiama l'analisi esperta, di come si progetta il contenuto e poi la scrittura dei microtesti. Però, come dicevo poco fa, una persona che si occupa di, di web writing e che si occupa di SEO può avere tranquillamente delle competenze di UX writing. Magari non sarà una figura di UX writer che fa solo quello in maniera molto tecnica nel software, nei prodotti digitali, ma fa anche quello. Spero di aver risposto. Direi, direi di sì. Giusto un momento allora per ricordare. Intanto di iscriversi alla nostra newsletter perché eh, oltre ad avere il riepilogo di quello che viene detto oggi ci sarà anche eh, l'elenco eh, e dei prossimi corsi che eh, terapogè oltre quello di Valentina e di Andrea eh, anche l'elenco della nuova stagione di incontri come questo che terremo eh, con cadenza praticamente settimanale da qui a Natale eh, o quasi e come eh, seconda cosa, e come promesso, abbiamo un codice sconto per tutti quelli che hanno la eh, pazienza e la gentilezza di ascoltarci in questo momento. Eh, nelle prove che ho fatto prima, eh, condividere lo schermo e farvelo vedere, è risultato in cose inimmaginabili. Io ci provo, non, mi, non vi meravigliate di quello che vedete. Intanto ve lo dico anche a voce, il codice è... Il bello della diretta 1, eh, tutto attaccato. Ecco, potrei avercela fatta in modo abbastanza semi indolore. Con il bello della diretta 1 avete lo sconto del 15% sul corso di eh, Valentina e Andrea. Eh, trovate ovviamente la stessa indicazione dentro la chat di questo di questo webinar che rimane sempre online, eh, su Facebook, e su LinkedIn, potete andare a rivedere tutto ogni volta, che, eh, ogni volta che volete, ed è una bella cosa. Continuiamo con le domande, io chiedo gentilmente a Valentina e Andrea eh, eventualmente di prolungare anche di qualche minuto la nostra, sì, sì. La nostra chiacchierata per rispondere a tutti, che eh, mi sembra carino. Andiamo avanti, c'è Emanuele che dice che chiede la ecco, vedi che arriva. La programmazione neurolinguistica, la PNL, in questo contesto viene usata? Io direi di sì, però credo che Andrea avrà da Andrea, aggiungere Andrea, cose. Andrea. Uh, in questo contesto viene, viene usata, allora, beh, no, non lo so. Noi non abbiamo un approccio eh, in qualche modo eh, differente, nel senso che la nostra esperienza viene un po' dalle eh, neuroscienze e dalla psicologia cognitiva, quindi quello che facciamo sono mh, delle valutazioni che, che vengono da questi, da questi due rami. Personalmente come dire lavoriamo sul, con l'idea della programmazione neuro con le idee e le metodi della programmazione neurolinguistica, ma non sulla scrittura, non sull'UX writing, ma sulla definizione di obiettivi e quindi su una parte ancora precedente dell'esperienza, dell quindi diciamo in una fase iniziale quasi di service design. Per la parte re realmente di contenuto, eh, lavoriamo come con i feedback che ci vengono dagli studi eh, e dalla, dalla fase di ricerca neuroscientifica o dalla, dalla, dalla nostra metodologia cognitivo-comportamentale. Ok. Valentina, per te, ok? Sulla... Guarda, su questo <ride> tema io lascio. Va bene, va bene. Penso che... Penso che i nostri interlocutori saranno, saranno soddisfatti. Andiamo avanti, la prossima domanda è di Fulvio, che dice «Buongiorno e grazie per le preziose considerazioni che state condividendo. Volevo conoscere la vostra opinione su quei rari eh, sviluppatori front-end dal background umanista, parentesi, che apprezzo tantissimo, chiusa parentesi». <ride> Per citare Bonora, Nicola Bonora eh, va bene, che probabilmente ci sono. Nel nostro seguendo. cuore, Nicola Bonora. <ride> ecco, va bene, andiamo avanti, però eh, soddisfiamo Fulvio. Eh, la vostra opinione su quei rari sviluppatori front-end dal background umanista, eh, membri della famigerata comunità di tecno umanisti, che desiderano orientarsi verso lo Writing, quali sono le discipline? su cui dedicarsi con maggiore attenzione e come strutturare un percorso formativo efficace? Vai tu o vado io? No, forse vado vai tu. Io. Allora, una persona che si occupa già di codice, che quindi conosce già il codice, chiaramente ha una vita un po' più semplice. Le parti più importanti che mancano in questo processo sono sicuramente la parte iniziale, cioè quella di ricerca e quella di più che di progettazione del contenuto, quella di scrittura. Quindi sicuramente gli aspetti da coprire sono quelli UX, cioè quelli proprio iniziali di come si fa la ricerca e, qua, e come si fa oltre ad avere i dati di ricerca, perché magari non la facciamo personalmente, ma come imparare a, util a utilizzare questi elementi di ricerca e metterli, creare l'infrastruttura che poi ci servirà per creare alla fine il microcopy e poi lavorare tanto sui microcopi e lì è veramente un lavoro di linguistica e di scrittura. Eh, per quanto riguarda proprio il percorso formativo, è chiaro che eh, lo studio proprio dello UX writing comprende queste due parti. Per te che sei molto facilitato, perché lavori già sul codice, sarà anche un lavoro molto minore, perché pensi già, cioè il problema di solito è che chi si avvicina a questa disciplina non sa progettare per flussi, lo fai già quindi è già tantissimo comunque se vuoi adesso senza fare pubblicità perché comunque anche iscritto. il libro di design ha un ha una serie di capitoli proprio su questo quindi magari ti aiuta un po' a capire come funziona ok dopo Fulvio abbiamo Davide che chiede buongiorno avete detto che lo UX writer eh, possibilmente insieme ad un content strategist uh -huh. dovrebbero essere coinvolti già nelle fasi iniziali di un progetto. Sì. Ho, stu eh, ho studiato lo sviluppo, uh, non, è, non è chiarissimo il wording, mm, ho studiato lo sviluppo di PWA, PWA, le quali, come saprete, cercano di sopperire alle problematiche di una web app rispetto ad una soluzione nativa, uh, cosa pensate in merito alle eh, PVA? In merito all'esperienza utente si rischia di avere più um, svantaggi che vantaggi? Credo che le PVA siano le uh, Progressive Web Applications, però non sono... Ma guarda, onestamente non ho, non, non ho un pensiero specifico su questo. Non so se Andrea... No, su questo onestamente in, in questo momento non saprei come dire da, darti una, una risposta. Um, una risposta precisa, nel senso che anche la domanda non... Mm, come dire, no, non, non, ho, non ho capita tantissimo la formulazione se Fulvio ce la ce l'ha no. di eh. Le DWA sono un ibrido diciamo tra la pagina web e l'app mobile è una via diciamo una via di mezzo però sostanzialmente il formato non cambia moltissimo dal punto di vista di UX writing quindi magari mi sfugge ci sfugge qualcosa per esatto domanda. Esatto, sì. quello. Io provo a, a parafrasarla secondo me la domanda era se le considerazioni che stiamo facendo variano a seconda che ci si trovi di fronte un'app un'app nativa oppure no, una web app no, o no. un formato ibrido come le PVA. No, eh, no, no, assolutamente no. Stiamo dicendo che le considerazioni restano comunque valide perché alla fine eh, le, eh, le situazioni di interfaccia e di design eh, di UX restano quelle. Sì. Correggetemi. No, no, no, no assolutamente, no, assolutamente no. corretto. Come okay. dire, il prodotto non varia l'elemento del, della metodologia. Ma direi anche che al limite anche l'UX anche prodotti non digitali si avvantaggiano di, della metodologia dell'UX writer, nel senso quindi non, non è neanche una, come devo, disciplina esclusivamente digitale, nel senso, potrebbe anche adattarsi ad artefatti o a sistemi di navigazione nel, nel, mondo, nel mondo fisico. Certo. per dire. Certamente credo che siano considerazioni che eh, si applicano anche a un bancomat eh, che sì, un'interfaccia esatto. semplicissima ma diverse volte mi sono chiesto ma che modo è di mh, appunto proporre di eh, questa procedura che è semplice in una maniera che evidentemente è stata pensata da un burocrate a tavolino mh, che non si è immedesimato nel, nel cliente che vuole prelevare Walter aveva una seconda domanda sì spero che non si sia adombrato, se abbiamo dato la precedenza a chi aveva la prima, arriva di nuovo il suo momento. Secondo la vostra opinione, eh, quanto lo sviluppo di un'interfaccia emotion drive, driven può impattare sull'accettazione di intelligenze artificiali verso il pubblico? Quali sono gli ostacoli emotivi all'accettazione di risposte da parte di intelligenze artificiali Piuttosto che umane? Allora, su questo risponderei. Io, che di cui, è, un, è un campo di cui mi, mi occupo eh, spesso, e secondo me le emozioni in questo campo fanno una differenza enorme nell'accettazione di, di un'interfaccia, di, di, di una voce digitale. Cioè, creare in quel caso una voce umana per la macchina eh, determina tutta. Eh, la differenza possibile tra le, la sua accettazione e anche la fiducia rispetto all'opposto. Qua, eh, io mi dilungo sempre ma sono, va, va cercando di, almeno di parlare veloce, ma ci sono tante ricerche di un professore di Stanford che si chiama Cliff Orness, che dice proprio che noi ci rivolgiamo alla tecnologia così come ci rivolgiamo a, agli umani, nel senso eh, non abbiamo un codice diverso per parlare e per interpretare la tecnologia rispetto a quello che abbiamo per interpretare il nostro vicino di scrivania, quindi più, lui, più la tecnologia suona umana e più noi la, eh, la accettiamo, quindi creare questa, questa voce umana per la tecnologia è fondamentale, la voce umana è fondamentalmente una voce emotiva e vi eh, faccio il caso di, una intelligenza artificiale per un centro commerciale lombardo, dove eh, le risposte dove il cliente diceva: Vabbè, ma le, le persone poi non inseriranno delle, delle cose in italiano, mentre invece l'intelligenza artificiale doveva quasi interpretare il modo di parlare del, eh, delle persone del luogo, quindi con le loro forme e con le loro tipologie di richieste. Visto che non lo faceva. Chiaramente c'erano molte difficoltà ad accettarla perché, è appunto, un elemento estraneo che non serviva a niente. Calibrare la voce, in quel caso, sulla voce di chi parla, è fondamentale. Direi, ringrazio tutti per i complimenti che anche hanno mandato come commenti. Ovviamente, non li leggiamo perché già si leggono sulla pagina e il tempo che abbiamo lo riserviamo alle cose da imparare. Invece volevo leggere un commento che è arrivato proprio da eh, Nicola Bonora che era qui mh, a spiare che cosa succede in vista degli incontri che poi <ride> toccheranno anche a lui. È eh, troppo facile. E eh, però ha anche seguito eh, come dimostra. Vi leggo il suo commento e chiedo un meta commento a voi. Dopodiché magari ci salutiamo perché siamo arrivati anche al sì. completamento del tempo che avevamo. Nicola dice, eh, fa un'osservazione sulle attività di ricerca, sempre di più le vedo sovrapposte tra i vari rami in cui si sviluppano non solo le attività di design, che sono service, eh, web, writing, eccetera, ma anche di marketing, content, social, advertising e così via. È un ponte che unisce due mondi che si guardano con rispetto ma che si parlano il giusto. Se dovessi scommettere su una competenza trasversale per l'immediato futuro, scommetterei sullo skill set della research, della ricerca. Che dite? Allora, vuoi parlarne tu? Vado io. Ok, allora All right. credo che sia assolutamente vero, proprio perché... C'è stato nel tempo una sorta di sfida, da un lato il design, da un lato il marketing. Quello che è vero è che in realtà le persone sono sempre le stesse. Io che guardo, che leggo una pubblicità, un advertising e che uso un sito, sono sempre la stessa persona. Quindi fare una ricerca accurata, che tenga da un lato mh, in considerazione degli aspetti più emotivi per la vendita, dall'altro per l'utilizzo, dovrebbe essere centrale e credo che lo sarà nel tempo. Perché tutto il mondo dei social, del marketing in generale, sta sempre più entrando anche nell'idea che la ricerca sia fondamentale quando non è solo quantitativa. Prima era quante persone guardano il sito queste. Adesso il marketing ha sempre più bisogno di una ricerca qualitativa. Cosa pensano le persone? E questo è assolutamente il punto, secondo me, Nicola Bonora, dalla sua veramente grandezza e competenza, ha proprio centrato quello che sarà un punto fondamentale. Quindi grazie della domanda e della riflessione, credo che sia proprio centrale. Forse, Vale, la, le, le emozioni sono anche forse un, un, un, un ponte tra, tra le due tipologie di ricerca, direi, nel senso certo. anche forse è il, è il motivo per cui sono così, la ricerca su, sulle emozioni in campo user experience è così osteggiata nel senso fa sempre pensare alle ricerche di marketing sul prodotto, su, sulla, sulla eh, valutazione del brand, delle... però in realtà le, le persone sono appunto come diceva Valentina le stesse sia quando fanno un'operazione digitale, cioè sia nel, nel, col cappello degli utilizzatori che col cappello dei clienti e, e quindi come dire tagliarle in due e dire no ma qua comincia eh, la user experience e qua comincia il marketing è un approccio forse un po', un po vecchio che non, non, non, non ha, come dire, non, non reggerà tantissimo nei prossimi anni Ok, vedo una faida tra Andrea Fiacchi e Nicola Bonora nel prossimo futuro su Facebook ma non ci riguarda <ride> invece c'è eh, Giulia che sta eh, tirando in porta in zona Cesarini e io dedicherei qualche minuto a risponderle se, se siete d'accordo. Eh, Giulia chiede, eh, a proposito di tecnologia umana, mi colpiscono sempre piacevolmente i siti che personalizzano le pagine di errore, di pagina non trovata, le 404, insomma, con contenuti divertenti che trasformano il disagio del non trovare una risposta in un'emozione positiva. Io sono un po' contraria a questa metodologia, però è personale. Per me ti dico il motivo. Se io sono in un sito carino, di cose simpatiche nel tempo libero, e la 404, la pagina di errore, ride, rido con lei. Se mi trovo su un sito dove sto facendo una documentazione importante, dove sto facendo qualcosa che potrebbe cambiare gli esiti del mio prossimo futuro, mi infastidisco moltissimo. Quindi... Dipende tantissimo dal tono di voce, dipende tantissimo dalla funzione della pagina, secondo me più che l'umanizzazione, oltre all'umanizzazione, non più che, ma oltre all'umanizzazione è importante se la pagina prova a risolvermi, a risolvermi un problema, cioè se mi dà dei link dove io posso comunque andare oltre a dirmi, hey, ciao, non hai trovato quello che volevi, ups, perché a me l'ups da solo umanizza ma non mi aiuta, se umanizza e... Mi aiuta, sono molto più contenta. Quindi da un punto di vista UX writing non mi piace tantissimo l'ironia se fine a se stessa. Se invece aiuta è carina e da carattere, dà personalità. Insomma anche la 404 diventa un punto dell'esperienza dell dell utente, della UX. Quindi va, va curata come se, certo. come se fosse un pezzo del sito che invece abbiamo trovato. E... Eh. Forse anzi, tutti i momenti in cui la, la, la, con la conversazione si interrompe, forse sono i momenti in cui possiamo dare qualcosa di sorprendente per evitare che le persone, come dire, ci, ci valutino male, ma anzi si accorgano della, del no, nostro interesse nei loro confronti. Credo che l'ultima domanda fosse anche questa, cioè nel senso mi piacciono le cose che in qualche modo fanno vedere una cura nei momenti in cui la conversazione si interrompe e allora. In questo caso, me, al di là del, dell'ironia, dello humor, secondo me è vero, cioè, è, curare quei momenti è, è veramente il lavoro del Wix Writer. Quindi sì, poi serio, umoristico, il tono si sceglie in base a, a, a, al lavoro che abbiamo fatto sulla voce. Insomma, in fatto di design e di UX, design di UX writing, c'è un sacco da scoprire, da imparare e da conoscere. Valentina e Andrea hanno scritto un libro su questo, tengono un corso uh, su questo che io posso solo invitarvi a scoprire. Uh, se volete iscrivervi al corso avete il 15% di sconto con il codice il bello della diretta 1 tutto attaccato. Iscrivetevi alla nostra newsletter perché uh, c'è una stagione di incontri come questo mh, lungo tutto l'autunno eh, e perché pubblichiamo riepiloghi e riassunti di inc degli incontri come questo che poi rimangono sempre su Facebook. Eh, insomma c'è tantissimo da, da vedere, da leggere per imparare, per scoprire. Un grosso grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, hanno commentato, hanno eh, fatto domande, eravamo qui eh, per loro e ci fa un sacco di piacere. Un grosso grazie a uh, Valentina e Andrea che si sono uh, prestati a rispondere, a regalarci della competenza e eh, le loro capacità che mh, credo si sarà capito, hanno un valore eh, interessante uh, e arrivederci alla settimana prossima. Io qui non dico nulla perché lo scoprite sulla newsletter, lo scoprite sul sito di Apogeo lo vedrete ovunque, ma continuiamo a trovarci con i nostri autori e i nostri corsisti. Grazie a tutti, io l'ho trovato molto interessante, spero che questa sia una emozione condivisa e facciamo design capace di emozionare tutti quanti. A presto, alla prossima, grazie ancora Valentina, ciao. Grazie allora. Lucia. 好,好,好,好